Una fantastica giornata. Parlo piano perché quando dici che è una bellissima giornata le persone si spaventano. Allora, io lo dico piano piano. Bene, giocando, iniziando, eh, mi sto anche allenando a mh, parlare in un certo modo di fronte la telecamera il mio insegnante mi dice di parlare molto lentamente perché lentamente con le parole scandite bene abbiamo un altro risultato. Estendere i capelli professionalmente non è attaccare ciò che ma educare la cliente a gestire la sua eye a station.